Bene, con questo voglio introdurvi il primo dei nostri ospiti, che è il professor Lorenzo Maccone, che ho il piacere di avere come collega al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pavia. Lorenzo ha conseguito un dottorato di ricerca in fisica teorica presso l'Università di Pavia, non diciamo l'anno così nessuno sa l'età, è stato post-doc all'Università di Pavia, ma poi anche presso il, il MIT, il Massachusetts Institute of Technology. Poi dopo aver lavorato presso um, l'Istituto di Scienza uh, dell'ISI di Torino, è stato anche Visiting Scientist presso il Centro per Extreme Quantum Information Theory presso il MIT e anche ospite presso i laboratori Nazionali di Los Alamos negli Stati Uniti. Attualmente è professore associato presso l'Università di Pavia, dove insegna corsi come quantum optics, elettrodinamica, open quantum systems. I suoi interessi di ricerca spaziano dallo studio degli aspetti fondamentali alle applicazioni pratiche della meccanica quantistica. La sua attività di ricerca è stata prevalentemente dedicata all'ottica quantistica, alla teoria quantistica della misura, all'informazione quantistica e alla teoria della comunicazione fino ai fondamenti della meccanica quantistica. E con questo vi lascio a Lorenzo. Grazie mille Marco per l'invito, molto piacere di essere qui. Dunque, oggi parlerò del tempo. Che cos'è il tempo? Risposta della fisica moderna. Sempre che di cosa parlerò dunque? cercherò di darvi un'idea di alcuni degli aspetti più strani e controintuitivi di cos'è il tempo e, eh, e che cos'è effettivamente il tempo forse la definizione più famosa è una non definizione, quella di Sant'Agostino quarto secolo dopo Cristo cos'è dunque il tempo? quando nessuno me lo chiede lo so perfettamente ma se qualcuno me lo chiede e lo voglio spiegare allora improvvisamente scopriremo sapere e eh, possiamo fare di meglio cioè, possiamo eh, dare una definizione un po' più soddisfacente? Mica tanto, eh, il problema è che, se ci pensate un attimo, sembra impossibile dare una definizione bella di tempo, accettabile di tempo, senza usare ovviamente i concetti temporali, tipo prima, dopo, eccetera, che altrimenti ci darebbero una definizione circolare che non va bene. Ok, provate a pensarci un attimo e vedrete che non è affatto semplice. Eppure il tempo è uno dei sostantivi diffusi in quasi tutte le lingue, in italiano è tra i primi dieci e questo ci dà un'idea che forse parliamo di cose che in realtà non conosciamo tanto bene. Va bene, ma in fisica che cos'è il tempo? Una definizione che possiamo dare, questa è la definizione del tempo proprio, è il tempo è ciò che è misurato da un orologio. Okay? Ovviamente voi mi chiederete che cos'è un orologio, ma ve lo spiego un'altra volta. Eh, eh, questa è una delle possibili definizioni di tempo in fisica in fisica si incontrano vari tempi un altro tempo che, di cui parlerò è il tempo coordinato cioè il tempo visto come una coordinata eh, fisica proviamo per dare una definizione ad appoggiarci a, alla nostra intuizione sul tempo quindi la nostra intuizione ci dice che il tempo scorre Ovviamente questo non è vero, se ci pensate un attimo può essere un'intuizione falsa, qualcosa scorre rispetto a qualcos'altro, cioè il fiume scorre rispetto al mio orologio, l'orologio scorre rispetto al battito del cuore, ma il tempo scorre rispetto a che cosa? Al tempo, cioè a che velocità scorre il tempo? Un secondo al secondo, cioè capite che eh, non potete eh, dire che il tempo scorre, e ovviamente cadete subito in contraddizione. Lo scorre del tempo è quindi un'illusione e è, è, è deriva dal confondere il tempo con l'orologio. Attenzione, il tempo e l'orologio non sono la stessa cosa, ho detto che il tempo proprio è ciò che è, è, è, è segnato dall'orologio, non che il tempo e l'orologio sono la stessa cosa, l'orologio si muove nel tempo ma il tempo non si muove nel tempo e questo ha portato a conclusioni anche un po' eh, estreme alcuni filosofi tipo McTaggart, Julian Barber, eccetera arrivano addirittura a dire che il tempo non esiste che francamente mi sembra una conclusione un po' troppo drastica ma eh, questo è un, uno dei risultati della filosofia moderna Un'altra intuizione che eh, abbiamo riguardo al tempo è che il presente esiste, il passato non esiste più, il futuro non esiste ancora. Adesso senza entrare in eh, discussioni filosofiche su cosa intendiamo per esistere, che eh, entriamo in un vespaio che non finisce più, possiamo dire semplicemente che il presente, il passato e il futuro hanno un'essenza diversa, sono diversi tra di loro qualunque cosa si intenda per essenza anche questo è falso e questo è uno dei risultati più interessanti della relatività speciale e ovviamente voi vi chiederete ma in che senso questo è falso? e questo deriva dalla, uh, dal fenomeno che si chiama relatività della simultaneità e... Uh, <tossi> Questo dice sostanzialmente adesso non fatevi spaventare dal nome. Dice che eventi che sono contemporanei. Pensate a due eventi: tipo, se accende una lampadina, cade un bicchiere. Okay? Sono due eventi e supponiamo che avvengano nello stesso istante. Mentre accende la lampadina il bicchiere cade. Allora la domanda è se questi due eventi sono, se siamo tutti d'accordo che questi eventi sono simultanei, contemporanei? E la risposta è no. Quello che viene fuori dalla uh, relatività speciale. Perché un osservatore in moto rispetto a me, io vedo questi due eventi contemporanei, un osservatore in moto rispetto a me vede prima uno, per esempio, vede prima la lampadina che si accende e poi vede il bicchiere che cade. Per me avvengono contemporaneamente, per lui no. Ovviamente questa è una differenza che è importante solo per velocità vicine o prossime a quelle della luce, quindi nella vita di tutti i giorni questi effetti. Non li vediamo a meno che non facciamo misure molto precise, però anche se sembra un effetto abbastanza esoterico in realtà ha, ha un, un aspetto pratico perché la relatività della simultaneità è ad esempio importante per il GPS. Un esperimento di questo tipo lo fate ogni volta che accendete un GPS, perché eh, i satelliti eh, da cui prendiamo il segnale GPS si muovono a velocità elevatissime, a migliaia di chilometri all'ora. E se non si tenesse conto di questo fenomeno, di questo effetto della relatività della simultaneità, il GPS non funzionerebbe. Quindi, ogni volta che voi usate il GPS state facendo uso di questo effetto di relatività speciale. Quindi, che, che, perché questo è legato al fatto che presente, e passato e futuro hanno eh, essenza uguale? Perché, se ci pensate un attimo, cos'è il presente? presente è eh, definito come tutti gli eventi che sono simultanei, contemporanei, ma abbiamo appena detto che eh, il, la, la simultaneità dipende dallo stato di moto. Il presente di Alice che sta su un treno che si muove è diverso dal presente di Bob che sta fermo alla stazione, perché Alice si muove rispetto a Bob. Ovviamente per la velocità del treno, cioè poche centinaia di chilometri all'ora, eh, queste differenze sono... Cioè bisogna fare esperimenti molto sofisticati per vedere questa, uh, questi effetti però ci sono, si possono vedere quindi Alice vede il bicchiere e la lampadina, il bicchiere che si rompe e la lampadina che si accende contemporaneamente. Bob invece che ferma la stazione, no, li vede, vede primo numero e quell'arco e ora se il passato e il presente e il futuro avessero la stessa, eh, avessero l'essenza diversa come ci aspetteremmo, ci aspetteremmo dalla nostra intuizione. Chi vincerebbe? Cioè sarebbe vero, esiste il presente di Alice o esiste il presente di Bob? Loro no, non sono d'accordo sul presente e presente. Il presente quindi dipende dallo stato di moto e Alice e Bob sarebbero in disaccordo su cosa esiste e cosa no cioè uno può dire che l'esistenza è qualcosa di relativo ma naturalmente non è molto accettabile come definizione di esistenza se ci pensate un attimo dire che il, il presente esiste in maniera diversa dal passato e futuro è come dire che la destra e la sinistra hanno essenza diversa. Ovviamente, voi mi chiederete la destra e la sinistra di chi? La mia destra e la mia sinistra, o la vostra la destra e la vostra sinistra. Il presente, il passato e il futuro sostanzialmente sono le stesse, sono relativi all'osservatore. Questo è il motivo, peraltro, per cui la teoria si chiama relatività. Quindi la relatività, la relatività speciale ci forza a dare lo stesso grado di esistenza al passato, al presente e al futuro, per quanto strano possa sembrare. Tecnicamente i fisici parlano bloc di blocchi un di universo, un universo a blocco. Non si può considerare lo spazio, e il tempo. Eh, lo spazio e il tempo si devono considerare come un unico blocco, entra il concetto di spazio-tempo. E okay? non possiamo dividere lo spazio e il tempo il spazio e tempo, questa divisione in spazio e tempo è una divisione relativa, dipende dall'osservatorio. Okay? Questo è il del nome relatività. Ok, questo è chiaro: vedete il blocco, l'universo è, è un unico blocco, una specie di film in cui ci sono i vari, i, i vari fotogrammi uno dietro l'altro, e questo è chiaro. In che senso si parla di tempo coordinato, il tempo come una coordinata è un, un indice, un, un label che mi dice dove mi trovo all'interno di questo blocco. Okay? E, e, vi, vi racconto un aneddoto carino eh, su, su questo effetto. Appunto, come dicevo, la relatività ci forza a dare lo stesso grado di esistenza al passato, presente e futuro. E questo fu usato per esempio da Einstein. Addirittura per consolare la vedova del suo amico italiano Michele Besso, un suo carissimo amico che era morto e lui cerca di consolare la vedova dicendo no, ma guarda che Michele non, non è che Michele non esiste più, il suo grado di esistenza è lo stesso di quando era qui fra noi. E per noi che crediamo nella fisica la differenza tra passato, presente e futuro è solo un'illusione. Questo è quello che dice ah, Einstein, per quanto testarda. Fa un po' tenerezza che Einstein cerca di usare la relatività generale per consolare una vedova, perché avesse una sensibilità elevatissima, Einstein è una persona, ma, eh, però se ci pensate è carina questa idea che i nostri cari che non ci sono più in realtà hanno lo stesso grado di esistenza di noi stessi che ci siamo ancora. Ovviamente questo è in conflitto con la nostra percezione del tempo in cui noi, eh, per noi il presente è l'unico aspetto di cui abbiamo percezione immediata mentre invece se ci pensate un attimo per lo spazio non è così abbiamo percezione non solo della posizione che occupiamo nello spazio ma abbiamo percezione un po' di tutto lo spazio invece per il tempo è diverso ed è proprio una limitazione dei nostri sensi in un certo senso questo era già stato anticipato sempre da, da Sant'Agostino nel IV secolo che aveva, aveva già delle riflessioni molto profonde su questo ma se vogliamo dare uno slogan eh, immediato eh, Sidney Colman è un fisico eh, con, eh, recente scomparso da poco il passato è memoria del presente nel senso che per noi la percezione del passato non è altro che quello che vediamo nel presente, la nostra memoria del presente non è che percepiamo direttamente il passato e tantomeno ovviamente il futuro. Ma se il passato e il futuro esistono tali quale è il presente, è possibile viaggiare nel tempo? Cioè possiamo andare nel passato, possiamo andare nel futuro? E la risposta è sì, anche questo è molto controintuitivo. E, va bene, la risposta è sì, però solo teoricamente spiegherò un po' meglio cosa intendo dire ma se prendete l'equazione della relatività generale questa volta e provate a risolverle viene fuori che è possibile viaggiare nel tempo e questa è una scoperta di Kurt Gödel eh, questo personaggio qui che è probabilmente il più grande logico-matematico esistito forse dopo Aristotele ed, un, ed era un carissimo amico di Einstein, era uno dei pochi eh, in cui Einstein aveva confidenza. Era, lui peraltro era una persona completamente matta, a un certo punto si è convinto che lo stavano avvelenando, smesso di mangiare, ovviamente morto di fame, ma era una persona profondissima, non era neanche un fisico, era un matematico, ma siccome era Einstein si curiosì la teoria della relatività generale, si studiò la teoria e ritrovò questa nuova soluzione che appunto permetteva la soluzione delle equazioni di Einstein che permetteva il viaggio nel tempo. Quindi giusto Per, per amicizia fece una, una scoperta veramente incredibile e poi... Oh, questa scoperta, questa soluzione delle dell equazioni di Einstein la, la fece come regalo di compleanno no? per, eh, per Einstein ecco, di, di, di, le grandimenti come festeggiano il compleanno no? eh, risolvendo l'equazione peraltro su questo libro se vi interessa è raccontata la storia dell'amicizia tra Einstein e Gödel e la storia di questa soluzione molto carino libro. dunque della, eh, fece questo regalo ad Einstein ah, okay, scusate eh, Gödel fece questo regalo ad Einstein e Einstein non ha preso niente purtroppo per perché, perché ovviamente era un problema per la sua teoria un problema che deriva dai paradossi temporali e, eh, e Einstein concluse un po' stitico se volete che Forse teoricamente i viaggi nel tempo sono possibili secondo le sue equazioni, l'equazione le della realtà generale, ma nel nostro universo, nell'universo che vediamo intorno a noi, sembrano mancare le condizioni fisiche per, per poter costruire una macchina del tempo. Se, se prendete la soluzione di Guerrero, per esempio, eh, questa soluzione richiede che tutto l'universo ruoti su se stesso. Ovviamente vi chiederete, ma se l'universo ruota su se stesso, ruota rispetto a che cosa? ve okay, lo, lo spiego un'altra volta però eh, eh, praticamente nel nostro universo il nostro universo non ruota quindi non si può eh, fare viaggi nel tempo di Gödel esistono altri metodi che sono stati scoperti dopo Gödel per fare viaggi nel tempo ma eh, sono tutti piuttosto esotici e sembra che sia praticamente impossibile costruire una, una macchina del tempo però teoricamente non è impossibile ancora oggi seguiamo questa idea di Einstein perché teoricamente è possibile praticamente forse no quali sono i paradossi temporali? perché Einstein è massiccato conosciamo due tipi di paradossi del, sui Viaggi nel Tempo il paradosso del nonno e il paradosso della nonna Lisa qual è il paradosso del nonno? vado nel passato e uccido mio nonno prima che conosca mia nonna ovviamente questo vuol dire che io non posso nascere e quindi non posso uccidere il nonno e quindi nasco e quindi posso uccidere il nonno vedete subito che questo è un paradosso di tipo logico, è una contraddizione logica intrinseca nella teoria e quindi se la relatività generale soffrisse di questo paradosso allora sarebbe un problema per fortuna no, le soluzioni consistenti della teoria della relatività generale non hanno questo problema però l'altro paradosso è un po' più complicato, il paradosso della Mona Lisa è il seguente, faccio una foto alla Mona Lisa, vado al Louvre, faccio una foto, poi entro una macchina del tempo, vado da Leonardo e mostro la foto della Mona Lisa, della Gioconda a Leonardo che dipinge il quadro. E, e qui vedete che non c'è una contraddizione logica, però semplicemente il quadro, la Gioconda, la Mona Lisa appare dal nulla e è molto poco soddisfacente perché Leonardo la, la, la, la scopre da me e io la scopro da Leonardo quindi c'è una specie di loop logico e in effetti questo tipo di paradosso è molto difficile da eliminare dalla teoria e francamente io l'unica soluzione che ho visto per il paradosso a Mona Lisa richiede l'introduzione della meccanica quantistica non è sufficiente la relatività generale ma bisogna anche considerare effetti quantistici per risolvere questi paradossi quindi, eh, riassumendo un po' le, le conseguenze della relatività, le conseguenze più sorprendenti della relatività riguardo al tempo di cui ho parlato, la prima è che la relatività ci forza a dare lo stesso grado di esistenza al passato, al presente e al futuro, e la seconda è che, almeno teoricamente, la relatività permette i viaggi nel tempo. Okay. E, e, e se già la relatività ha effetti devastanti sulla nostra concezione del tempo figuriamoci se ci aggiungo ancora la meccanica quantistica cosa mai succederà? Eh, per inciso la relatività e la meccanica quantistica come penso tutti voi sappiate sono le due teorie eh, fisiche de, che riguardano la fisica moderna su, che descrivono il mondo per come lo conosciamo allo stato attuale delle conoscenze cosa succede se Mettiamo assieme relatività generale e meccanica quantistica. Otteniamo un'altra intuizione fallace. L'universo cambia. Beh, sembra ovvio, no? Io adesso ho la mano in alto, adesso ho la mano in basso, l'universo è cambiato. Ebbene, quello che ci dice la teoria quantistica della relatività generale è che questo è fallace, è, una, uh, è, è falso. Ovviamente ho scritto non siamo sicuri perché allo stato attuale delle conoscenze non abbiamo. Una teoria pienamente soddisfacente che metta d'accordo la relatività generale e la meccanica quantistica, però abbiamo dei risultati, uno dei quali è l'equazione di Wheeler-DeWitt, che ho scritto qua, che appunto ci dice che l'universo è statico. Che cosa vuol dire H cosi uguale a zero? Ovviamente voi direte che cosa vuol dire questa equazione. <ride> okay quello che vuol dire, adesso parte la formula in sé, vuol dire che lo stato dell'universo non evolve cioè se vediamo l'universo come un sistema globale, tutto assieme lo stato dell'universo visto come un tutto è statico, stazionario, non si muove ovviamente questo sembra contrastato al senso comune perché eh, sembra ovvio che eh, ci sia un'evoluzione dello stato dell'universo e questo è il cosiddetto problema del tempo della fisica moderna ovviamente ci sono molte soluzioni che sono state proposte e eh, ovviamente non c'è ancora una soluzione accettata da tutti proprio perché non sappiamo ancora bene come mettere d'accordo nell'attività generale meccanica quantistica quindi se voi pensate che la fisica sia una materia muffa che eh, tutto è stato scoperto da Newton secoli fa in realtà vedete che ci sono ancora dei problemi aperti molto interessanti, molto profondi che ancora oggi si stanno esplorando quindi è una disciplina ancora aperta ancora estremamente interessante Ovviamente eh, tutte queste idee che eh, vi ho presentato, il tempo non scorre, il presente, il passato, il futuro sono uguali, si può vedere nel tempo, eccetera, eccetera, vi fanno venire un sospetto che magari noi altri fisici siamo tutti matti oppure abbiamo completamente perso il contatto con la realtà, ma ovviamente non è così, ma vabbè, chiaramente io sono un fisico e eh, non penso che sia vero. E eh, cos'è che succede? La realtà dei fatti... Che, come avete visto vedendo quello che succede con la, con la fisica moderna nel, nel vostro lavoro è che è necessario abbandonare eh, la, la fallacità dei nostri sensi i nostri sensi sono fallaci, sono limitati, il nostro senso comune anche se vogliamo veramente apprezzare la realtà dobbiamo andare oltre oltre a quello che ci dicono gli occhi, oltre a quello che ci dice il senso comune non è peraltro un'idea molto nuova perché eh, se voi prendete Platone già lui aveva, aveva avanzato esattamente questa idea cioè i nostri sensi sono limitati vogliamo veramente arrivare all'essenza, al noccio delle cose, alla realtà delle cose dobbiamo abbandonare il senso comune. E infatti i veri scienziati lo sanno e studiano per anni per eliminare i propri pregiudizi. Sembra, sembra che abbia fatto apposta mettere la, la, la foto di Curie è stata anche citata poco fa, in realtà no, eh, l'ho messa proprio perché è un esempio di uno dei grandissimi eh, scienziati, eh, come, come è stato detto è stata la prima persona a vincere due volte il premio Nobel, e, è uno, uno scienziato eccezionale ed è una donna, eh, vedo anche che qui ci sono molti ragazzi presenti e, eh, come anche è stato detto poco fa c'è un pregiudizio eh, molto diffuso che dice che le ragazze sono meno adatte le, le donne sono meno adatte a fare scienza degli uomini, vi assicuro che ormai sono eh, decenni che faccio ricerca che, che, che sono uno scienziato professionale questo è un pregiudizio che proprio non ha assolutamente nessun fondamento eh, ma anche a livello di, di, di, di studenti in Favia, le, le ragazze sono altrettanto brave dei ragazzi sono di più in alcuni casi, quindi ragazzi se eh, siete interessati a perseguire una disciplina scientifica, se questa pensate sia la vostra strada, non fatevi bloccare i pregiudizi, mi raccomando. Comunque tornando a quello di cui parlavo, eh, un, un bello slogan che mi piace molto, che peraltro è di un un artista, un impressionista e che devo chiudere gli occhi per vedere cioè se voglio veramente apprezzare la realtà devo abbandonare, eh, abbandonare il senso comune chiudere gli occhi, questo perché è impossibile vi sarete resi conto voi stessi vedere eh, gli effetti della meccanica quantistica e della relatività generale ma bisogna usare gli occhi della mente, bisogna usare il ragionamento, bisogna usare l'esperienza, l'esperimento scientifico molto sofisticato per andare oltre a quello che ci dicono i nostri sensi, oltre a quello che ci dice il nostro senso comune. Okay? È importante ovviamente il formalismo matematico, qui ho messo alcune... Equazioni fondamentali a fisica moderna, l'equazione di Schrödinger, che è l'equazione più importante della meccanica quantistica, l'equazione di Einstein, l'equazione più importante della relatività generale. E quindi, il, se uno deve abbandonare l'intuizione, eh, deve sostituirla con qualcos'altro. Questo qualcos'altro è eh, tipicamente il formalismo matematico. Si, si, il fisico lavora per anni lo scienziato lavora per anni per costruirsi un'intuizione basata appunto sulla, sul formalismo ecco due parole sul metodo scientifico anche qui è stato menzionato poco fa eh, cos'è il metodo scientifico da dove vengono fuori queste, queste idee così eh, sconvolgenti come, come siamo arrivati ad andare così oltre al nostro senso comune eh, si, si è arrivati usando applicando proprio il metodo scientifico e eh, il metodo scientifico ci, ci spiega eh, cos'è una buona spiegazione scientifica. E una buona spiegazione scientifica ha due ingredienti fondamentali, almeno, eh, ovviamente poi ci sono vari aspetti, questo lo sto semplificando molto, ma secondo me i due aspetti più importanti sono uno non posso adattare la mia spiegazione in maniera facile a spiegare altri fenomeni e due, la spiegazione può essere falsificata cioè può essere eh, dimostrata falsa in qualche modo o con la logica o con un ragionamento logico o con un, un esperimento okay? questi due metodi per dimostrare falsa un'affermazione giusto per, per dare un esempio eh... Vi do due spiegazioni per la causa dei fulmini. I fulmini sono causati da Zeus, che sta sulla nuvoletta che lancia dei dardi infuocati, spiegazione A. Spiegazione B, dall'elettricità statica dovuta alla separazione di cariche elettriche nei nuovi convettieri delle particelle atmosferiche. Ovviamente, eh, vedete subito che la, la spiegazione A non è una spiegazione scientifica perché può essere adattata facilmente, quindi fallisce il punto 1, cioè la stessa spiegazione per i fulmini andrebbe bene, anche se i fulmini invece di essere fenomeni elettrici fossero per esempio delle palle di fuoco, la prima spiegazione andrebbe ancora bene, la seconda no, perché vedete che eh, va bene solo per spiegare fenomeni elettrici. Ok? Quindi la prima spiegazione non è una spiegazione scientifica, la seconda sì. La prima è una spiegazione particolarmente eh, brutta, perché potrebbe essere adattata addirittura agli asini volanti, cioè se io vedo un asino volante posso spiegarlo con un'ipotesi che Zeus ha creato un asino volante, quindi è una spiegazione particolarmente eh, eh, non scientifica. Inoltre la prima non può neanche essere falsificata, perché se io vado su una nuvola e non vedo Zeus, posso sempre dire che è dietro un'altra nuvola, oppure che si è nascosto, oppure che... Eh, oppure che è invisibile e quindi è una, è una spiegazione che non può essere falsificata la seconda spiegazione invece può essere falsificata è come se noi vedessimo un fulmine in assenza di atmosfera vedete che questa spiegazione richiede l'atmosfera la, se noi vedessimo un fulmine sulla luna per esempio dove non c'è l'atmosfera sapremmo che la spiegazione B, la spiegazione B è falsa quindi è possibile falsificare la spiegazione B e quindi è una spiegazione scientifica. Per quanto ne sappiamo non è falsa, è una, sp è, è, è una spiegazione vera, però è falsificabile. La differenza tra falso e falsificabile. Ok, giusto per, per rendere più chiara questa differenza, vi do una terza spiegazione. I fulmini sono causati dalle particelle cariche provenienti dal sole il sole emette ioni, emette elettroni, positroni, emette particelle cariche e uno può pensare che magari i fulmini sono creati da queste particelle provenienti dal sole sicuramente questa è una spiegazione scientifica nel senso che è falsificabile e infatti è proprio falsa in questo caso mentre questa è vera e per quanto ne sappiamo la, la spiegazione B è scientifica, falsificabile ma vera la, la spiegazione C è falsa, perché come faccio a falsificarla basta che vedo un fulmine di notte ovviamente di notte il sole è schermato dalla terra quindi le particelle cariche non possono arrivare se vedo un fulmine di notte questa affermazione è falsificata quindi chiaramente è falsa va bene, per concludere eh, di cosa ho parlato? vi ho parlato un po' del tempo e, e della fisica e della filosofia moderna vi ho eh, parlato un po' delle nostre eh, eh, percezioni false riguardo al tempo il tempo non scorre il presente, il passato e il futuro hanno la stessa essenza i viaggi nel tempo sono possibili però solo teoricamente l'universo non cambia forse, punto interrogativo e questa è una conseguenza del fatto di, mettere, eh, di cercare di mettere d'accordo la relatività con la meccanica quantistica e da ultimo vi ho detto due parole sul metodo scientifico come fate a stabilire se un'affermazione è un'affermazione scientifica oppure non è un'affermazione scientifica e se volete approfondire qui ho messo alcuni approfondimenti che potete fare il primo è un libro veramente molto bello Davis è un grande divulgatore e Tu eh, misteri del tempo, di qua, è un libro in cui si racconta in maniera divulgativa un po' tutto quello di cui vi ho parlato oggi. Questo di Baldignore Grau, Mondo senza tempo, eh, descrive l'amicizia tra Einstein e Goebbels e eh, la, la storia della scoperta dei viaggi nel tempo. Eh, Diciamo che dal punto di vista scientifico forse è un po' sensazionalistico, però è molto carino la eh, sua descrizione di, di questa amicizia tra, tra Einstein e Gödel. Questo libro, Pedro Ferreira, Perfettiere, adesso non so il titolo in italiano ma so che è stato tradotto, è un libro uscito eh, forse l'anno scorso, è eh, un libro divulgativo sulla relatività generale, molto bello. Questo è un libro già un pochino più tecnico scritto da un italiano che cos'è il tempo, eh, è un professore del, del, dell'Università eh, Insegna Roma, e eh, eh, affronta l'argomento da un punto di vista proprio filosofico. Se invece eh, volete farvi del male, volete vedere cosa eh, scrivono, cioè volete vedere proprio tecnicamente cosa si, eh, si pensa del tempo potete prendere il libro di testo di Carlo Rovelli su quantum gravity la parte introduttiva è un'ottima introduzione è un ottimo libro di testo di relatività generale e se andate nella sezione 244 vedete che c'è un'intera sezione su the meanings of time quindi vi dà tutta una serie di diverse spiegazioni di che cos'è il tempo in fisica io vi ho parlato del tempo proprio del tempo coordinato ma esistono dozzine di, di, di diverse definizioni L'anno scorso ero a Zurigo, un congresso sul tempo, e mi sono divertito a uh, scrivere su una lavagna, a interrogare tutti gli scienziati presenti e scrivere su una lavagna le varie definizioni di tempo abbiamo riempito un'intera lavagna su diversi concetti di tempo in fisica. E qui eh, su questo libro di Carlo Rovelli lo potete scaricare da internet, l'ha messo il pubblico, eh, Carlo l'ha messo su, su, su internet. Eh, potete appunto trovare un, un elenco di queste cose. Questo è il mio indirizzo di posta elettronica, se avete curiosità volete scrivermi, scrivetemi pure, e vi ringrazio per la vostra attenzione.